Eh, mi è piaciuta la disponibilità di tutti voi, eh, mi è piaciuta la materia, bisognerà lavorarci, eh, è bella, sono degli ottimi contenuti e eh, ripeto bisognerà lavorarci perché io ho trovato soprattutto difficoltà nel lasciarmi andare, ecco dovrò lavorare su quello. A tutte le persone che vogliono provare a guardarsi dentro e cercare di migliorarsi rapporto con se stessi, anche con tutto il mondo. Con quello che abbiamo trattato. Da 0 a 10 non sono arrivato al top in nessuno, però verso la metà in tutti ecco, ha una maggiore serenità e anche sicurezza. Patrizia, ciao, grazie, un abbraccione.